studiarle su, eh, su tutta la tastiera del nostro strumento. Ehm, altro elemento, e qui mi riallaccio al groove in questione, a, al riff in questione, è quello che su un accordo di settima specialmente, un accordo maggiore con settima minore, si può suonare, o meglio, si suona molto spesso, con un cliché proprio, la terza minore, mi direte su un accordo maggiore la terza minore vi ti rispondo sì, ci sta bene in determinati casi, in determinati stili musicali, e di conseguenza io posso suonare ad esempio sia la pentatonica maggiore Su tutta la tastiera, sia quella minore che sulla scala, blues, un maggiore ci sono la terza. E questo è quello che succede anche in questo riff: andiamolo a vedere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 Nelle dita e la, la precisione delle note eh, non proseguite oltre. Questo è un consiglio: quindi 20. siamo arrivati alla tonica, quindi all'ottava sotto: Mi, Mi, mi. Fa diesis. Quindi la seconda maggiore, Mi, Sol diesis. In questa volta suona terzo maggiore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 preparato anche una base per poter suonare il groove senza basso sotto, quindi se volete studiare il brano c'è cioè una piccola backing tracks track eh, per poter appunto sperimentare e studiare eh, senza il basso originale sotto. Quindi se eh, state apprezzando questa ho io, rubrica dedicata,